Michelle Unziker emozionata per il regalo di compleanno di Belen Michelle Hunziker compleanno, il regalo di Belen Rodriguez stupisce Si rafforza sempre più il legame tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez Dopo aver condotto striscia la notizia insieme, le due showgirl sono diventate amiche tanto che l'Argentina non si è dimenticata del compleanno della collega, che ha compiuto 41 anni il 24 gennaio. L'ex moglie di Stefano De Martino si è resa protagonista di una gradita sorpresa, che tanto ha emozionato la Unseeker, che, incredula e al settimo cielo, ha subito condiviso il regalo della Rodriguez su Instagram. Che regalo ha fatto Belen a Michel. Niente di eccessivamente costoso o proibito, la fidanzata di Andrea Iannone ha fatto recapitare a casa della moglie di Trussardi un bellissimo mazzo di rose color pesca, foto in basso. Un gesto gentile ed elegante, che ha spiazzato la conduttrice del Festival di Sanremo 2018. E tornando a casa trovo questo mazzo da Belen Rodriguez e regalarsi i fiori tra donne è un gesto che mi emoziona e grazie tesoro, di cuore ha fatto sapere Michelle Unzicker in una storia di Instagram. Il regalo ha davvero emozionato la presentatrice di Strescia la notizia. La sorella di Cecilia e Jeremias, invece? Ha fatto nuovamente centro, dimostrando ancora una volta il suo grande cuore. Un gesto quello di Belen nei confronti di Michelle che attesta anche che non cè sempre rivalità tra donne nel mondo dello spettacolo. A volte si può pure essere ottime amiche e colleghe, come nel caso della Rodriguez e della Hunziker. Michelle Hunziker ha ricevuto fiori anche dal marito e a Striscia. L'ultimo compleanno è stato all'insegna dei fiori per Michelle. Oltre a Belen Rodriguez, la Hunziker ha avuto un omaggio floreale dal collega Jerry Scotti a Striscia La Notizia. Non è mancato all'appello il marito Tommaso Trussardi, che ha invece fatto recapitare alla moglie ben 100 rose rosse.